Namaskaram, siamo qui a Penugonda, dietro di me c'è Krishna Devaraya, uno dei più grandi imperi mai creati in India. Krishna Devaraya è un nostro antenato, fu con la sua benevolenza e grazia che le nostre famiglie si spostarono verso Bijapur in Devarapalli, come era conosciuto, e divenne questa regione. Un'agricoltura diffusa governava questi luoghi e si spinse ancora più giù, fino a Madurai. Ma fu uno dei più grandi imperatori. Penso che abbia regnato per soli vent'anni circa, ma il suo impero si estendeva dall'Assam fin giù al Tamil Nadu. Quindi era un'organizzazione enorme e uno degli imperi più ricchi del paese. Mi dicono che a un certo punto ogni anno lui acquistava circa 10.000 destrieri arabi, stalloni arabi, quasi tutto ciò che avevano laggiù lui lo comprava e per qualche anno comprò tutti i cannoni che i portoghesi forgiavano nel loro paese. Ecco quanto era ricco e la poesia e la letteratura raccontano che insieme ai mercati di prodotti agricoli c'erano mucchi di pepite d'oro e diamanti in vendita in Vijayanagara e ampi era la capitale purtroppo dopo aver esistito per oltre vent'anni soccombette agli attacchi e fu completamente saccheggiato mi dimentico il suo nome, un re musulmano che venne e saccheggiò ogni cosa e distrusse tutto. Ma comunque, anche se in rovina, se oggi ci andate, resterete profondamente colpiti. Si trova ad Ampi, quindi eccomi qui con il mio antenato di molto tempo fa, cinque secoli fa. Ma nelle nostre famiglie c'erano infinite storie su di lui, e il suo coraggio, il suo fascino, ogni genere di racconto su di lui. E ovviamente Tenali Ramakrishna è assolutamente parte di questo. Anche Tenali è da qualche parte qui vicino ed è fantastico essere qui, alla presenza di Krishna Devaraya. Siamo a Penugonda. Grazie infinite.